voleva trasmettere in verticale allora come avrete notato dal titolo diciamo che voi domandate ed io rispondo e questa live la faccio interamente eh, affinché voi tutti possiate farmi delle domande faccio questa live perché voglio coinvolgere il pubblico cioè voglio coinvolgere tutti voi vediamo un po se ci riesco vediamo un po se ci riesco a coinvolgere della gente in questa live perché ecco vediamo un po voi domandate ed io vi rispondo avrei dovuto scrivere voi domandate ed io rispondo ma forse arriveranno delle persone quando pubblicherò perché a volte non arriva no non arriva bene allora metto in community metto in community il Scusate se devo fare queste cose. ecco qua Intanto, stiamo sparando qua. Stiamo mettendo perché la mia, la mia pubblico la mia live con un po' di link ai miei canali anche secondari. Che tanto male non fa. Allora, vediamo un po'. Dovrebbe essere partita la allora. 1636 forse non c'è nessuno disponibile a vedere questa live eh, comunque io devo fare ancora devo fare ancora una Adesso c'è una persona che mi segue devo fare ancora una uscirà questo sabato 10 9 22 alle 13 e un minuto uscirà una una mia sequenza di, di, di durerà un'ora circa eh, di tutte le la, la colazione il pranzo la cena che ho fatto niente mi sono voluto buttare così su due piedi perché esattamente sei giorni fa forse sette ho fatto due live due live perché si sono interrotte mica per altro vediamo un po perché io non ho un, un tripole non ho un tripode e allora succede questa cosa qua poi vediamo un po vediamo un po di mettere un po ai miei amici e le mie amiche se si apre in tempo voglio comunicare Fare le live così improvvisate senza programmarle. un po. E vediamo. Ecco qua, sono in live. Grazie a tutti. Forse la prossima volta eh, farò, farò un video. Beh, ci sono un sacco di gruppi vabbè ah, gli orti dello zio antonio come stai So bene grazie carissimo amico ciao carissimo amico come stai spero bene ovviamente come stai da molto tempo che non ti sentivo caro amico amico mio allora, come tu potrai aver visto, eh, per il momento il titolo è questo: voi domandate ed io vi rispondo. Perché voglio fare questa live perché le persone mi possano rispondere. Tutto ok, grazie. Bene, è da un po' che non guardo i tuoi video, adesso lo farò. Sono video molto interessanti. Mi raccomando, sì, sì, vado a votare. Bisogna votare. Io ho votato anche al referendum perché è un dovere civico votare. Non un potere, un, un potere cinico, ma un dovere civico. Perché è inutile. Poi che ci lamentiamo della classe dirigente, dei politici, della burocrazia che non risolve nulla. Tanto non andando a votare, le cose sono anche peggiori, invece, se vai a votare, le cose cambiano, cioè almeno ti puoi lamentare. Ti puoi lamentare perché tu hai dato il tuo contributo e se i politici che tu hai votato e magari hai aiutato a far vincere, non fanno quello che tu ti aspettavi o quello che ti hanno promesso, allora hai diritto, hai diritto di lamentarti se invece se invece tu non vai a votare sta in casa vai al mare fai i cavoli tuoi e, e poi è logico che tu non fai parte del, del paese allora come puoi lamentarti poi vorrei chiedervi a tutte e tutti voi ormai l'ho chiesto tardi, lo chiedo tardi perché sono già 11 minuti che sto nell'aria il tempo che cambio la copertina che faccio questo quell'altro poi dovrò mettere uno start un punto eh, d'inizio del vero video perché non mi va di tagliare l'introduzione pasticciata ma il vostro saint -Chan, lo youtuber più navigato d'italia eh, si vuole fare un cellulare nuovo perché gli dite sempre a saint jean la qualità dei suoi video non è eccelsa allora che cosa succede che eh, sante cian ha bisogno di questo cellulare un samsung galaxy s 22 serie e in particolar modo eh, io pensavo a questo cellulare eh, samsung galaxy s 22 ultra Ultra, non so se lo vedete che non è un uh, cellulare per tifosi da stadio per gli ultra o ultras, ma questo è un cellulare che c'è di camera principale 100 megapixel dicono che l'anno che viene forse uscirà un uh, galaxy s23 bisogna vedere se con tutta questa crisi economica che c'è nel mondo uscirà qualcosa ma allora come potete aiutarmi voi è semplice abbonandovi al canale, ci sono sei piani di abbonamento. Il più piccolo è di 5 euro al mese, il più grande è di eh, non so se 100 o 200 euro al mese. Oppure potete aiutarmi, sotto molti dei miei video c'è un bottone a, a forma di cuoricino vicino alla freccia di condividi. Allora, come funziona questa cosa? qua Funziona che eh, se tu schiacci sull'icono a forma di cuoricino con la, il dollaro dentro, tu fai una donazione, una singola donazione, donazione non è un abbonamento, eppure il tuo commento al mio video si evidenzierà è come una specie di super chat, soltanto che è un super commento e lo chiamano super grazie dal dalla chat che adesso stiamo in live o quando uscirà questo sabato un mio video in premier poi commentare con il super chat e anche lì scegliere un prezzo che stia all'altezza del tuo portafoglio e poi mandare uno sticker allora caro amico si sì anch'io vado a votare perché bisogna avere responsabilità e coscienza non puoi dire in un ristorante dove ti invitano gratis non ti puoi lamentare di quello che ti servono se non decidi tu cosa mangiare nel ristorante lo decidono gli altri e allora ti sta bene se tu non hai voluto decidere fai decidere al cameriere e ti porta quello che piace a lui invece no se tu vuoi avere il diritto di lamentarti devi pagare al ristorante non ti devi fare invitare gratuitamente capito E così vale anche per la politica se tu fai decidere agli altri agli altri cittadini Oppure fai mancare il quorum come è stato a Genova, che hanno fatto saltare il quorum del referendum contro le trivellazioni. E l'indomani o la notte stessa che non sono andati a votare, c'è stato uno sversamento di petrolio e un disastro ecologico in immense. Gli ha rovinato il turismo balneario, gli ha rovinato il porto, gli ha rovinato la fauna e la flora del mare l'attività peschereccia poi tutti a lamentarsi ma hanno votato contro le trivelazioni in mare no non hanno fatto raggiungere il quorum al referendum e allora poi ti lamenti cioè se le cose vanno male eh, la gente si lamenta ma non vota se le cose vanno bene la gente magari quando mai vanno bene in italia le cose nella politica e quindi niente è stato un inizio di live un po turbolenta adesso grazie al nostro amico eh, gli orti dello sio andogno abbiamo trovato un argomento poi io come al solito prima che metto la foto prima che metto altri dettagli nella live mettiamo un po riproduzione della chat dal vivo e io voglio che dopo quando guardino questo video che diventerà ecco attiviamo la monetizzazione questo video quando rimane questa live quando rimarrà come video voglio che si possa leggere la chat è chiaro è chiaro sto fatto allora vediamo un po l'informazione sul web e intanto voi scrivetemi qualcosa che io lo, lo, lo leggerò lo leggerò subito ci mettiamo ci mettiamo Mettiamo, ci mettiamo adesso i tag. Ci mettiamo i tag. E con i tag troveranno subito questa live. No, no fai da te stile? No, persone blog. non so quando dovrò tagliarla allora mettiamo domande e risposte già lo no su YouTube tutti insieme e che succede che sul cellulare non ti fanno mettere 100 caratteri a titolo allora devo per forza arrangiarmi Io metto sempre assieme che sta anche bene, però è più corretto insieme. Ciò ogni tanto nelle mie live delle zone. qua ecco qua vediamo un po ho messo un po perché così trovano più facilmente la live mentre è ancora in corso e vediamo un po come va forse dovrebbe andare meglio scusa per il nome e il nostro dialetto no no è che è molto bello i cani come stanno Purtroppo dall'ultima volta mi è morta una cagna, la fosteriere, a cui mia madre era molto affezionata perché il vicino la maltrattava. Allora lei l'ha riscattato, aveva già sei anni quando mia madre l'ha adottato nel 2012. Gliela chiesta al vicino e il vicino semplicemente la messa fuori casa. Quanto gli voleva bene, però ecco adesso ti faccio vedere, adesso. Intanto, entra nella stanza una mia cagna, che la potrei trovare io adesso volevo vedere. Eh, scusa, se ho impiegato tanto tempo nel risponderti, stavo mettendo in metadata nel video, ma dovrei avere ecco. Ti faccio vedere qual era la in realtà, se tu entri in questa lista di riproduzione, quando avrai tempo, potrai vedere tutti i miei cani, quelli che ho avuto, che mi sono andati morendo, purtroppo una, una, non l'ho filmato, dovrei fare una composizione fotografica. però eh, c'è, ecco questa questa cagna quella posteriore che tu guardi qua è quella che in questo video ti lascio il link che è morta è morta poco tempo fa di vecchiaia e eh? vecchiaia perché nel 2000 e 2012 2012 aveva sei anni ed è morta nel 21 credo però è così purtroppo allora ti ho dato la lista di riproduzione ti ho dato il video mi sembra e niente ecco qua c'è qua c'è un altro link raccomando guardali quando hai tempo eh ma ho tanti video di dei miei cani e te come va tutto bene adesso vediamo un po è da molto che non vedo effettivamente il tuo canale a ah eccoti eccoti qua ti, ti ho salvata era al buio su incrocio bravissimo salvi gli anni ha salvato una gallina bello anche io ho avuto delle galline da, da giovane purtroppo come ho orientato il cellulare non riesco a a farti vedere ecco la Dai, dai. vediamo se riesco se riesco tanto questa non è una live convenzionale vediamo se si gira bobby bobby bobby bobby metti, metti il musino sopra non sotto la sedia e eh, che bella che sei che bella lei ormai anche sta diventando molto vecchia 2019 si è accidentata, non so che ha avuto. E abbiamo fatto il siero per non so se due settimane o due mesi, quasi tutti i giorni, e si è recuperata. Ma è sempre più magra, sempre più magra. Allora, beh, lo è sempre più magra, però, ecco, ci avevano detto c'aveva una brutta malattia eh, invece ancora ancora tiene duro eh, vero ancora va, va avanti eccola qua eccola eccola qua poverina ecco bellissima bellissima questa l'ha riscattato mia madre, l'ha preso dalla strada che la stava per schiacciare una un suv e è stato nel 2009. Avrà avuto qualche settimana. Quindi stiamo nel 2021 e no, 22. 22 meno 9 già 13 anni. Forse va verso il 14, ma non so quando. Ecco, adesso... Perché io col cellulare vorrei fare le live, visto che ciò certo... Bella, senza punto interrogativo. Eh sì, grazie. È proprio una bella cagnolina. Io vorrei fare le live perché ciò adesso un wifi che me lo consente, però il fatto che leggere i messaggi è un po' difficile nel cellulare. Non hanno fatto un'applicazione, allora, chat dal vivo, vediamo come devo tenere, schiacciato. si vede per un istante no, no, non si riesce a leggere la chat dal cellulare come si può fare una live senza leggere senza leggere eh, la, la chat una live senza chat non è una live ecco adesso la mia cagnolina se ne è andata l'ho appena l'ho appena finito di filmare lei ogni tanto va e ogni tanto viene e ci si è unito alla live un'altra persona che io sono contento, sono contento. Ecco, diminuisco il brillo del cellulare così mi dura di più la batteria, anche perché stiamo con questo risparmio energetico e bisogna essere virtuosi. Adesso ci chiedono a noi di risparmiare quando abbiamo sempre pagato delle bollette salatissime in Italia più che negli altri paesi e io dico: quel denaro dove è andato a finire? E poi d'altra parte, che fare? E quindi io aspetto delle domande per rispondere. Domande e risposte, voi domandate ed io vi rispondo. Dialoghiamo su YouTube tutti insieme, ma adesso le domande le faccio io perché altrimenti nessuno me le fa a me. Che io, caro eh, zio Antonio, aspetto delle domande. No, e, ecco, adesso ci si è unita un'altra persona e quindi eh, se n'è andata. E quindi io vi domando, ma è giusto intervenire? in ucraina per salvare la gente o secondo voi vale di più la pena non so dargli ragione a putin a zio putin per avere dell'energia a basso prezzo perché è come se qualcuno durante la seconda guerra mondiale avreste, avrebbe detto ma i tedeschi ci comprano così tanti prodotti che ci frega che fanno l'importante è continuare a vendergli i nostri prodotti ai tedeschi allora noi qua ci ritroviamo nello stesso inconveniente noi ci ritroviamo nello stesso inconveniente appoggiare un despota che ha invaso e distrutto e sta distruggendo bombardando eh, tutta l'ucraina perché il pretesto era di difendere le zone separatiste, ma abbiamo visto che era solo un pretesto perché adesso sta distruggendo tutta eh, l'Ucraina. Non intervenire gli avrebbe dato carta bianca per continuare ad avanzare. Ma per me c'è qualcosa di grosso sotto e sì, c'è qualcosa. C'è la geopolitica sotto l'equilibrio mondiale, il nuovo ordine mondiale. Comunque, eh, tieni che presente che Putin continua ad avanzare proprio come faceva Adolf Hitler e nessuno ancora lo è riuscito a fermare. Poi, quando lo hanno voluto fermare, Hitler era troppo tardi e iniziata la seconda guerra mondiale. Ma calcola che. Eh putin sono vent'anni che viene dicendo che vuole ricostruire la grandiosità dell'unione sovietica dell'impero zarista che voleva denazificare l'ucraina che poi di nazi è piena anche eh, russia con i nazbol e altri gruppi di estrema destra ma se calcolate il che anche la polonia ha avuto collaboratori con i tedeschi durante la seconda guerra mondiale anche altri stati come per esempio eh, la macedonia immagini eh, eh, adesso non mi ricordo molti stati dell'est e poi polonia soprattutto anche la francia il belgio allora che putin arriverà ad avanzare fino eh, lettonia estonia lituania eh, fino a arrivare a portogallo francia Adesso fino alla Moldavia. Infatti la Transnistria, per esempio, ufficialmente Repubblica Moldava di Pridniesto o Pridniestovie, è uno Stato indipendente de fatto non riconosciuto dai Paesi membri dell'ONU, essendo considerato De Iure parte della Moldavia, allora c'è un imperativo morale. C'è un imperativo morale che ci dice veramente dobbiamo considerare il non intervenzionismo come una forma di protezionismo economico dei nostri interessi industriali o dobbiamo aiutare i nostri i nostri fratelli europei ucraini ecco con questo interrogativo vi devo lasciare ciao grazie di avermi seguito in questa live che è durata 34 minuti grazie ciao adesso vi devo lasciare ciao gli orti dello zio antonio ci rivediamo questo sabato in una mia premia